Ciao a tutti! Oggi prepareremo le uova strapazzate con fontina e speck il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono olio evo spec tagliata a listarelle uova latte sale pepe fontina e pane tostato Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo speck l'olio ed azioniamo i bimbi per 5 minuti 120 gradi velocità 1 aggiungere le uova il latte, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 3. Facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la fontina e cuocere per 5 minuti, 100 gradi velocità 2 le uova sono cotte servire con pane tostato uova strapazzate con fontina e spec. grazie e alla prossima ricetta